Ciao a tutti, sono Kiki e in questo video vi mostro come utilizzare l'estensione D&D Lemminscape. Dopo l'aggiornamento di Genialy del 16 marzo, infatti, la precedente versione del D&D non funziona più. È necessario quindi andare a sostituire nei nostri Genialy la nuova funzione ed eventualmente anche gli altri elementi del D&D. Per utilizzare questa presentazione potete cliccare sul bottone qui in basso Riutilizza questo Geniali oppure direttamente su Riutilizzami. Cliccando su questo tasto il tutorial si aprirà automaticamente nel vostro editor. Eccomi all'interno del tutorial. Qui troverete diversi esempi. Nella pagina tutorial trovate la descrizione di tutti gli elementi. In questa pagina trovate anche alcune novità nella pagina di creazione troverete i vari elementi che potrete copiare e incollare sulle pagine dei vostri Geniali dove vorrete inserire la funzione dnd se avete già utilizzato questa tipologia di funzione vi basterà cancellare sul vostro Geniali la funzione gialla precedente e copiare e incollare questa nuova funzione e il dnd funzionerà correttamente per chi non ha mai utilizzato questa estensione vi mostro brevemente quali sono gli elementi principali e creeremo insieme un esempio questa funzione è composta da molti elementi abbiamo l'elemento oggetto che è l'elemento che viene spostato verso un bersaglio questo elemento va raggruppato con un oggetto Geniali, la mascherina che vedete ora in anteprima non si vedrà quindi non è necessario renderla trasparente abbiamo poi questo elemento che è il nostro bersaglio anche questo andrà raggruppato con un oggetto Genialy ci sono poi diverse tipologie di feedback in particolare vi mostro il feedback global on che va raggruppato con un oggetto Genialy che comparirà in caso di risposta corretta complessiva cosa significa? Che se avrò più oggetti e più bersagli, una volta che tutti gli oggetti saranno posizionati nel bersaglio corrispondente, apparirà questo feedback. Allo stesso modo, utilizzerò il Global Off, ma con un obiettivo contrario, cioè il Global Off permette di far scomparire un elemento sulla pagina Genialy dopo che è stata data una risposta corretta complessiva. Gli elementi ON1 e OFF1 sono dei feedback opzionali che permettono di far apparire dei feedback individuali relativi al collegamento tra un singolo oggetto e bersaglio. Quindi avrò un feedback ON per un oggetto in caso di risposta individuale corretta oppure l'elemento OFF, il feedback OFF, da raggruppare con un oggetto che scompare se la risposta individuale è corretta gli elementi on off e off on hanno di base lo stesso obiettivo di on e off con la differenza che il feedback è reversibile cosa significa se io trascino il mio oggetto 1 verso il bersaglio 1 apparirà il global on off ma nel momento in cui vado a spostare il mio oggetto dal mio bersaglio il feedback scompare ecco perché è chiamato on off è un feedback quindi reversibile questo vale per il global on off e anche per l'individuale on off al contrario il global off on e il feedback individuale off on verrà raggruppato con un elemento un'immagine o una risorsa che scomparirà quando trascinerò il mio oggetto sul bersaglio e riapparirà quando riporterò in posizione l'oggetto. Proviamo ora a creare un esempio insieme. Ho preparato questa pagina per mostrarvi anche la possibilità di creare associazioni multiple. Significa che abbiamo la possibilità di duplicare le funzioni oggetto e le funzioni bersaglio. Quindi avrò bisogno di 8 funzioni oggetto e 8 bersagli, ma in questo caso io ne prenderò solamente 6. Vado quindi nella mia pagina di creazione, seleziono la funzione e 6 oggetti e 6 bersagli. Prendo anche la funzione global on e la funzione global off, copio e vado ad incollarla qui. Posiziono la funzione potete posizionarla dove volete non si vedrà sistemo i miei feedback voglio che questa lampadina appaia quando il dnd viene eseguito correttamente mentre voglio che queste due frecce non siano più visibili infatti vado ad inserire un global off qui e un global on qui sistemo ora i miei oggetti la soluzione sarà la parola geniali quindi oggetto 1, bersaglio 1 oggetto 2 bersaglio 2 per la lettera n vado ad utilizzare ancora l'oggetto 1 quindi duplico l'oggetto 1 e duplico anche il mio bersaglio proseguo con l'oggetto 3 il bersaglio l'oggetto 4 la mia lettera a con il suo bersaglio l'oggetto 5 con il suo bersaglio in 6 con il suo bersaglio infine per la y vado a duplicare il 3 oggetto bersaglio a questo punto se andiamo in previsualizzazione non vedremo nulla questo ci indica infatti che c'è un errore in questo caso ovviamente l'errore è non aver raggruppato nulla andiamo quindi a raggruppare ogni elemento con la sua funzione Raggruppo ora i miei feedback, se ora vado in previsualizzazione e la mia pagina è ancora bianca significa che ho qualche elemento del D&D non raggruppato. Funziona. Con il nuovo aggiornamento non è più possibile attivare la funzione Drag Elements. Andiamo quindi a selezionare i nostri oggetti perché sono questi che vogliamo rendere trascinabili li selezioniamo tutti e clicchiamo sulla manina da questo momento in poi ciascun elemento sarà trascinabile mentre questi saranno bloccati quindi non serve andare ad utilizzare in questo caso il lucchetto testiamo il nostro D&D Compaiono le frecce ed ecco che appare la mia lampadina. Questi feedback possono essere resi interattivi. Nella nuova versione avete la possibilità di inserire anche un tasto di verifica, quindi il feedback non sarà automatico ma sarà solo successivo ad un clic sul tasto di verifica. Infatti le mie frecce sono ancora sulla mia pagina ma se clicco su verifica scompaiono ed appare la lampadina per utilizzarlo vi basta creare il vostro dnd e copiare sulla pagina il tasto verifica nella pagina di creazione troverete quindi tutti gli elementi che vi serviranno per creare i vostri dnd vi ricordo che gli elementi obbligatori sono la funzione gialla oggetto e bersaglio e almeno uno di questi feedback gli elementi facoltativi sono i feedback intermedi, il tasto di verifica e i feedback collegati al tasto di verifica. Spero di esservi stata utile e a presto con un nuovo tutorial. Ciao!